Oggi sciopero dei lavoratori del Gaetano Pini e siete sotto il Palazzo della Regione per chiedere cosa? Delle risposte riguardo appunto ai, ai fondi che vengono stanziati per l'ospedale, per sapere anche soprattutto se questi fondi ci sono e se sono destinati solo all'ente spagnoliere oppure se sono anche per noi lavoratori. Si parla anche soprattutto di tagli, tagli delle ore per noi lavoratori della Gaetano Pini. Si parla eh, per quanto riguarda in questo caso dell'ospedale Gaetano Pini, si parla di un taglio di più di un milione di euro, stiamo parlando tra l'altro di eh, quei cosiddetti poi, eh, servizi essenziali no? che non possono mancare in ospedale, stiamo parlando delle pulizie e della mensa, quindi la, la pulizia delle sale operatorie, la mensa per i degenti. È chiaro che con un taglio dell'orario del 20% non si riesce neanche a capire poi come potrebbero essere garantiti questi servizi essenziali. Si immagina che una persona che lavora 20 ore settimanali o comunque che fa un part-time, se viene, gli vengono tagliate le ore, è veramente, rischia di lavorare tre giorni a settimana. Quando si parla di persone che lavorano tre, quattro ore al giorno, vuol dire mettere in grave difficoltà economica numerose famiglie. Il Presidente del Consiglio qualche tempo fa disse che non lasceremo nessuno indietro, ma i continui tagli sullo Stato sociale e quindi sulla sanità eh, rischiano di lasciare diverse persone indietro? Eh, rischiano di lasciare diverse persone indietro, ma il Presidente del Consiglio quest'estate aveva parlato di fondi, eh, fondi dell'ente ospedaliero della sanità, che dovevano essere stanziati, appunto, che dovevano essere usati, stanziati per l'ospedale, l'ente ospedaliero, ma anche per i lavoratori. E questa cosa non è stata più menzionata, quindi non c'è stato più, non si è saputo più nulla. Oggi siete qui in sciopero in un presidio sotto il Palazzo della Regione. Cosa chiedete? Chiediamo di essere ricevuti e di capire come intendono risolvere questo problema, che è poi è un problema che si ripercuoterà sui lavoratori, ma sui pazienti dell'ospedale anche. La domanda, scusami, spontanea è ma dove sono gli altri sindacati, soprattutto i più grossi, in queste vertenze qui? Ma gli altri sindacati in queste vertenze non ci sono. Non ci sono perché oggi siamo una delle poche organizzazioni che in Italia ancora pratica il conflitto e intende il conflitto come uno strumento di riequilibrio delle disuguaglianze sociali e soprattutto come strumento di, di, per dare sostanzialità alla democrazia in questo paese. È, è chiaro che oggi agli occhi di tutti è, è, è possibile verificare che gli altri sindacati non ci sono, c'è la Cuba e ci sono pochi altri, che sono soprattutto quelli che non hanno firmato il testo unico del 10 gennaio 2014, cioè il modello di relazioni industriali di stampo marchionniano, chiamiamolo così.